Qui ci troviamo nella camera a letto della regina, siamo nella parte residenziale del palazzo e qui già, eh, questo, questa parte veniva già utilizzata dai Durazzo per le donne di famiglia, probabilmente per la moglie del proprietario, ma poi nell'Ottocento fu trasformata nell'appartamento della regina. Come vedete il, il decoro, l'arredo, torna ad essere quell'ottocentesco, con lampassi di sulle pareti, con tanti quadri, con queste due porte molto decorate che arrivano da Torino, furono trasferite qui dal Palazzo Reale di Torino, e tendaggi, guardate questo eh, eh, orologio notturno di forma romana, abbastanza raro a Genova, che serviva proprio a segnare... Eh, l'ora eh, durante la notte. Quindi chi dormiva su quel letto poteva eh, mh, controllare l'ora su, su questo orologio. Come, come, come, come era possibile? Perché, ecco, vedete, all'interno si metteva una candela e la luce passava in queste aperture a forma di ora, appunto, di numero romano, che dava la possibilità anche da lontano di vedere l'ora, di controllare l'ora. Ecco, è una insomma, delle eh, cose più preziose di questa sala, per il resto decorata da quadri di nuovo di strozzi della scuola di Valerio Castello, anche di eh, artisti fiamminghi della scuola di Rubens. Ma ora passiamo alla sala successiva.